Allora, vi spiego come ho lavorato il mio maglione, è una lavorazione molto semplice quindi la può realizzare chiunque, anche eh, le meno esperte. Per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto, questo è un modello molto molto semplice. Allora, per fare il mio maglione, io ho lavorato quattro pannelli: due pannelli più grandi per eh, il davanti e il dietro e due per le maniche. Allora per quanto riguarda la lunghezza del mio maglione io ho lavorato 52 cm quindi ho avviato una catenella di 52 cm per le misure dovete prendere la misura da spalla a spalla ok però la lavorazione noi lavoriamo in in orizzontale però poi girando il lavoro lavoriamo in verticale quindi si inizia da qui e andiamo a lavorare fino ad, ad arrivare all'altra spalla ok quindi lavoriamo su un multiplo di 8 catenelle quindi facciamo 8 8 8 8 8 poi alla fine dobbiamo aggiungere 5 catenelle per i miei 52 centimetri io ho avviato 80 catenelle e poi alla fine ho aggiunto 5 catenelle quindi in tutto 85 catenelle per quanto riguarda le maniche le mie maniche sono 47 centimetri e ho avviato 72 catenelle più 5 ripeto la lavorazione è molto semplice vi faccio vedere il mio maglione allora Eccolo. quando alla fine quando poi ho cuscito le mie spalle ho ripreso i miei punti co con i ferri circolari ho lavorato delle maglie a coste 2 2 eh, va benissimo fare anche il bordo all'uncinetto quindi possiamo fare un bordino ehm, con delle maglie alte in rilievo quindi facciamo una maglia alta alte rilievo davanti una maglia alte rilievo dietro così otteniamo oh, un bordo a coste per quanto riguarda le spalle io ho cucito, ho lasciato uno spazio 12 centimetri quindi ho uscito 12 centimetri da una spalla e 12 centimetri nell'altra spalla sui fianchi ho uscito 35 centimetri e ho lasciato 19 centimetri l'apertura per, la, per il braccio la mia manica è abbastanza lunga adesso non ricordo la misura della mia manica che okay. allora prendo la misura senza il, il polsino la mia manica è 48 centimetri è abbastanza lunga quindi su 48 centimetri io ho iniziato con 72 catenelle più 5 io adesso non vi faccio vedere tutta la lavorazione del maglione vi faccio un campione del punto ripeto è talmente facile che non c'è bisogno che vi faccio vedere eh, come ho come ho uscito eh, il mio maglione dobbiamo mettere il davanti e il dietro uno sull'altro e, e cucire lasciamo 12 centimetri per ogni spalla e 35 centimetri almeno per la mia misura, quindi voi dovete decidere quanto volete lungo il vostro maglione. Potete anche fare un, un bel maglione lungo, un maxi pull. Dicevo, quindi uscite sui fianchi, le spalle, una volta uscite, assemblati il davanti e il dietro, potete lavorare un bordo o con i ferri, quindi lavorate un, un bordo a coste 1-1, un, oppure come ho fatto io. La maglia coste 22 ok bene non ricordo se ho detto che è un multiplo di 8 quindi 8 più 5 il mio maglione è una taglia 46 ho lavorato il mio maglione con questo filato mi dispiace non ho l'etichetta comunque è un acrilico 100 per cento acrilico È un gomitolone da 500 grammi 1500 metri quindi io ne ho utilizzato 400 450 grammi ok bene adesso iniziamo con la lavorazione del punto allora per il mio campione io ho avviato 24 catenelle adesso dopo che ho avviato le mie catenelle aggiungo 5 catenelle 1 2 3 4 5 questo punto si lavora su due giri allora adesso vado nella prima maglia e faccio una maglia bassissima maglia seguente quindi vado nella catenella seguente faccio una maglia bassissima 2 vado nella terza e nella quarta maglia filo sull'uncinetto adesso lavoro 4 mezze maglie alte quindi vado nella prima maglia e faccio una mezza maglia alta 1 maglia seguente 2 maglie seguente 3 maglie seguente 4 adesso 4 maglie bassissime 1 2 3 4 4 mezze maglie alte 1 2 3 4. 4 maglie bassissime 1 2 3 4 dobbiamo lavorare le maglie bassissime molto morbide altrimenti poi nel giro di ritorno non riusciamo a lavorare le maglie bassissime quindi non dobbiamo tirare molto il filo adesso facciamo 4 mezze maglie alte 1 2 3 4 e alla fine lavoriamo 4 maglie bassissime quindi come abbiamo iniziato il lavoro dobbiamo finire abbiamo iniziato con 4 maglie bassissime dobbiamo finire il giro con 4 maglie bassissime qui alla fine lavoro una maglia bassa Ora faccio una catenella, giro il mio lavoro. Adesso dobbiamo lavorare la costina dietro. Quindi, qui abbiamo due costine, lavoro la, la costina dietro e faccio una maglia bassissima, costina seguente, maglia bassissima. Vado su, nella terza, maglia bassissima e nella quarta. Qui mi trovo le maglie, le mezze maglie alte e lavoro. 4 mezze maglie alte lavorando sempre la costina dietro così 1 2 3 4 4 maglie bassissime qui dove abbiamo le 4 maglie bassissime quindi facciamo 1 2 3 4 4 mezze maglie alte 1 2 3 4 e 4 maglie bassissime 1 2 3 4 Qui mi trovo quattro mezze maglie alte e lavoro quattro mezze maglie alte quindi sto lavorando le maglie come si presentano adesso nel prossimo giro dobbiamo invertire i punti quindi qui mi trovo quattro maglie bassissime e faccio 1 2 3 nell'ultima maglia prendo le due costine lavoro una maglia bassa una catenella giro il mio lavoro adesso qui dove ho lavorato le quattro maglie bassissime lavoro 4 mezze maglie alte vado sempre nella costina dietro mi raccomando sempre qui dobbiamo lavorare la costina dietro facciamo 1 2 3 4 qui abbiamo 4 mezze maglie alte e lavoro 4 maglie bassissime costina dietro 1 2 3 4. Io sto lavorando con l'uncinetto del numero 5 adesso qui mi trovo le 4 maglie bassissime e lavoro 4 mezze maglie alte 1. 2 3 4 4 maglie bassissime sulle mezze maglie alte 2 3 4 4 mezze maglie alte 1 2 3 4 4 maglie bassissime sulle mezze maglie alte 2 3 4 e 4 mezze maglie alte sulle maglie bassissime 1 2 3 nell'ultima maglia prendo le due costine e lavoro una mezza maglia alta adesso faccio una catenella giro il mio lavoro e lavoro le maglie come si presentano quindi qui mi trovo le mezze maglie alte 4 mezze maglie alte vado proprio sulla prima e faccio 1 2 3 4 qui mi trovo le 4 maglie bassissime vado sulla prima e faccio una maglia bassissima sulla seconda sulla terza e sulla quarta 4 maglie, mezze maglie alte 1 2 3 4 4 maglie bassissime 1 2 3 4 Continuo fino alla fine del giro 2 3 4 Quindi sto lavorando le maglie come si presentano 3 4 e 4 mezze maglie alte 1 2 3, l'ultima prendo le due costine e faccio una mezza maglia alta. Giro il mio lavoro. Scusate se è scuscito qua, ecco, una catenella e giro il mio lavoro e adesso ricomincio quindi ho lavorato due volte ho iniziato per due volte con le mezze maglie alte adesso devo ricominciare con le maglie bassissime quindi qui ho fatto ho lavorato una catenella vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassissima maglia seguente maglia bassissima maglia seguente maglia bassissima e sull'ultima sulla quarta maglia una maglia bassissima qui ho lavorato le quattro maglie bassissime e lavoro quattro mezze maglie alte 1 2 4 e sulle mezze maglie alte lavoro 4 maglie bassissime è molto semplice è veramente facile facile questo punto però da un bell'effetto 4 4 maglie bassissime 2 3 1 2 3 4 e poi 4 maglie bassissime 2 3 prendo le due costine faccio una maglia bassa adesso una catenella giro il mio lavoro e lavoro le maglie come si presentano quindi ripeto questo è un punto che si lavora su due giri dopo due giri dobbiamo invertire i punti dove abbiamo lavorato la maglia uh, la maglia bassissima dobbiamo lavorare la mezza maglia alta e viceversa dove abbiamo la maglia alla mezza maglia alta lavoriamo la maglia bassissima 3 4 4, quindi mi raccomando lavorate sempre la costina dietro questa 2, 3, 4, 2, 3 e 4. Ok. Questo è il punto, vediamo se mette a fuoco. Ecco, questo è il punto quindi noi lavoriamo così in orizzontale. Io il mio punto l'ho messo così quindi ho lavorato, ho preso la lunghezza dalla mia spalla fino ai fianchi e ho lavorato, ho iniziato con 80 catenelle più 5, quindi in tutto 85 catenelle. Io ho iniziato da spalla a spalla così e questo è l'effetto quindi in pratica io ho lavorato in questa maniera ok poi quando ho raggiunto la larghezza ho girato il mio lavoro e messo così in orizzontale da un bel effetto sembra veramente sembra lavorato ai ferri bene questo è tutto il punto vi ho spiegato come costruire il maglione lo ripeto ancora una volta è una lavorazione molto semplice dobbiamo fare dei pannelli dobbiamo lavorare dei pannelli dobbiamo prendere la misura da spalla a spalla e la lunghezza desiderata se volete un maglione che arriva sui fianchi oppure se volete un maglione più lungo maxi pool decidete voi se volete anche un bel vestito invernale con della lana quindi cucite le spalle i fianchi lavorate le vostre maniche cucite tutto alla fine riprendete i punti o con i ferri io ho lavorato sempre ho lavorato con l'uncinetto il numero 5 e ho usato anche ferri del numero 5 se non sapete usare i ferri allora lavorate una delle maglie alte in rilievo quindi fate una maglia alta in rilievo davanti una maglia alta in rilievo, in rilievo dietro e così ottenete una maglia a coste all'uncinetto va bene? bene spero che questo progetto eh, insomma è stato di vostro gradimento se decidete di fare il maglione, se avete qualche problema, se non vi trovate con diciamo la lavorazione del punto, mi potete contattare su Messenger. Sarò, fe sarò felicissima di aiutarvi. Va bene. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!